Grazie per l'invito a tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento, quindi un vero piacere e un onore. Eh, Cos'è il nuovo mondo? Eh, è Il mondo dell'intelligenza artificiale, ma anche il mondo che ci lascia il Covid-19, se vogliamo, che ha un po' cambiato le nostre vite e vorrei dare un punto di vista da matematico, naturalmente, l'intelligenza artificiale è qualcosa di amplissimo, poi ne parlerò un pochino verso la fine della presentazione, eh, però tutto diciamo, visto con gli occhi di un matematico. Allora, a partire da questo signore, adesso mi metto gli occhiali, ti metto riesco a vedere le cose fini. Comunque, questo è eh, Pierre-Simon Laplace, una, un francese eh, matematico, fisico, astronomo. All'epoca era possibile avere questi scienziati incredibili che riuscivano a fare tantissime cose insieme. Oggi siamo tutti un pochino più, come dire, verticali, più specialisti. E vorrei citare una famosa frase di Laplace, di due secoli fa, attenzione alle date, perché le date sono importanti, due secoli fa, dice, adesso chiedo scusa, qui è tradotto in inglese, che è ovviamente la frase originaria è in francese, no? Possiamo considerare il presente, lo stato presente dell'universo, quello di oggi, quello che osserviamo, come l'effetto della sua storia pregressa e la causa del suo stato futuro. Una mente che eh, possa conoscere, che conosca in un certo momento tutte le forze che sono applicate a questo universo e la posizione di ogni singolo oggetto che costituisce la natura stessa dell'universo dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, e racchiudere tutto questo in una sola formula, il movimento dei più grandi corpi ed anche dei corpi più piccoli, dei più piccoli atomi, allora questa mente, a questa mente nulla sarebbe incerto. E il futuro potrebbe apparire chiaro come lo è il passato. Allora ho messo a colori, diciamo, i, i, i, le parole chiave. E cerchiamo di dare una interpretazione, diciamo, un pochino più moderna. No? Allora, cos cosa sono le forze che eh, tengono tutti gli oggetti dell'universo in moto? Sono le leggi fisiche. Keplero, eh, Galileo, eh, tutti quelli che hanno contribuito a far comprendere processi fondamentali, leggi fondamentali. La posizione dei, dei singoli oggetti in un certo momento sono quelli che in matematica si chiamano le condizioni iniziali. Se volete fare le previsioni del tempo per domani, per dopodomani, per la prossima settimana avete bisogno di sapere com'è il tempo oggi. Questa è la condizione iniziale. E Poi avete delle equazioni che vi permettono di capire come evolverà il tempo in futuro e poi dice potrebbero questa mente potrebbe organizzare tutto in una singola formula qui era un po' diciamo sognatore una singola formula un po', sarebbe bellissima un po' eccessivo è quello che per oggi chiameremo modello matematico c'è un insieme di equazioni che mettono insieme tutte queste componenti le leggi fisiche le condizioni iniziali le forze eccetera e poi dice questa mente eh, questo questo modello matematico nelle mani di questa mente, darebbe a questa persona, a questa mente, la capacità di prevedere il futuro, sostanzialmente. Cioè fare le simulazioni del futuro. Allora, manca solo la mente qui. Chi è la mente? Anche qui forse era un po' eccessivamente, eccessivamente ambiziosa la plasma. No? Allora pensare che tutto questo possa essere chiuso alla mente di una singola persona, forse un po' troppo, ma vorrei dire che la mente oggi è il computer. Ovviamente il computer è delegato a fare tutto questo, ma è il computer che poi, alla fine, ospita tutte queste considerazioni ed è capace effettivamente di fare analisi e anche previsioni. Computer. Allora, cosa sanno fare oggi i computer? E cosa sanno fare i supercomputer, quelli che hanno delle capacità eccezionali? Giusto per darvi un'idea diciamo, di quali sono le potenze in gioco. Questo è il più grande supercomputer, il numero uno, è quello che ha la performance più, più, più elevata, in questo momento è computer giapponese si chiama Fugaku fino al novembre del 21 era il summit negli Stati Uniti e eh, questo computer ha 7 milioni e mezzo oltre 7 milioni e mezzo di col core, core vuol dire sostanzialmente cervelli indipendenti unità indipendenti tenete conto che il nostro pc ne ha se va bene 4 eh. come vedere effettivamente i rapporti di forza il nostro computer ha una capacità di esecuzione che è di eh, questo è un numero stratosferico, no? 537 uh, miliardi di um, flops. Sono milioni di miliardi. Ecco, è un numero così grande che non riusciamo a dominare, no? Ma per avere un'idea, è come se tutte le persone del mondo, tutti gli abitanti del mondo, diciamo mal contati 8 miliardi, ecco, ogni singola persona, quindi si include il... Il bambino appena nato e la persona più anziana si è messi in grado di fare operazioni al ritmo di 70 milioni al secondo. Quindi immaginate tutte le persone dell'universo che fanno 70 milioni di operazioni al secondo. Queste sono le operazioni sono le somme, le sottrazioni, le moltiplicazioni, le divisioni, quello che fa un computer. Il computer non fa più di questo. Okay? 70 milioni per ogni abitante. Questo vi dà un'idea della capacità di calcolo del nostro computer. Il rapporto col PC è 5. Qui stavo parlando. 500 Qui abbiamo, come, come vedete, 500 milioni, là abbiamo 5. Quindi c'è un rapporto 1 a 100 milioni. È la potenza di 100 milioni di PC di questo tipo, insieme. E la memoria, anche è piuttosto incredibile, in gigabyte, quindi miliardi di byte, byte è una parola, diciamo, sono 5 milioni di gigabyte. Allora, sono numeri estremamente grandi, no? Cosa possiamo fare? Virtualmente tutto. Abbiamo, una abbiamo questa mente che ha una potenza virtualmente infinita. Eppure, eppure uh, il numero di variabili che sono, possono essere immagazzinate in un computer di questo tipo è 8 per 10 alla 13. Il numero di atomi in una singola cellula umana, una sola cellula, è 10 per 10 alla 13, è sostanzialmente uguale. Allora, il computer più potente del mondo non è nemmeno capace di memorizzare tutti gli atomi di una singola cellula. Allora, come possiamo pensare che anche il computer più grande del mondo possa rappresentare processi fisici, biologici, magari, se non è nemmeno capace di racchiudere tutta l'informazione relativa a una singola cellula? Allora, questa è la chiave di lettura del tutto. Se pensiamo di applicare il modello, la famosa formula magica di prima di Laplace, alla, a, per esempio a descrivere un processo fisiologico, come funziona il nostro cuore, il nostro cervello, dobbiamo rinunciare all'idea di avere una descrizione completa e dobbiamo fare semplificazione, dobbiamo approssimare, dobbiamo ridurre, altrimenti non saremo mai in grado di usare il computer e tutta la matematica esistente all'universo per eh, arrivare a trovare qualche cosa di realmente utile. Dobbiamo semplificare. E questo è già qualcosa di imbarazzante se vogliamo, perché io sono un matematico, qui sono dei fiori di matematici e i matematici sono tipicamente associati a concetti di esattezza. no? Allora, Bertrand Russell che questa è una persona non banale dice Uh, nonostante possa sembrare un paradosso, tutte le scienze esatte sono dominate dall'idea dell'approssimazione. Quindi non è così strano l'idea che si possa approssimare. Approssimare vuol dire dare a problemi delle risposte inesatte, appunto approssimate. E uh, la professoressa Terracini cita proprio il fatto che io sono analista numerico. Gli analisti numerici fanno l'approssimazione numerica. Um, lo dico così perché qui siamo vicino alla Francia, no? Eh, numerica, in francese vuol dire digitale, eh, per intenderci. Quindi i computer centro. No? Allora, qual è l'idea di base? L'idea di base è che voi avete un problema che volete studiare. Poi farò vedere degli esempi di problemi. E vorreste trovare la soluzione di questi problemi, la soluzione esatta, quella che piace tantissimo i matematici. No? Questa è inaccessibile. È necessario per due ragioni. Prima perché sono pochissimi i problemi complessi che ammettono una soluzione esatta, questo vi può un po' stupire, no? Perché siete abituati, ci parlo degli studenti, naturalmente, alla scuola a, a, a risolvere i problemi esattamente. Vi danno dei problemi che sono già per quanto molto difficili, addomesticati in modo tale che ammettono una soluzione esatta, altrimenti voi sareste molto frustrati, inevitabilmente. Ma i problemi reali raramente hanno una soluzione esatta, quasi mai. E quando anche avessero una soluzione esatta, sarebbe scritta in maniera così implicita da essere praticamente inutilizzabile. Quindi bisogna approssimarli. Quindi si introduce quello che è un problema numerico, quindi approssimato per definizione. Un problema numerico approssimato non potrà che avere una soluzione che sarà approssimata. Allora, la cosa fondamentale non è l'esattezza, la cosa fondamentale è che questa approssimazione sia molto vicina alla soluzione esatta, anche se non conoscete la soluzione esatta. E qui c'è un piccolo miracolo della matematica, pur non conoscendo la soluzione esatta, riusciamo a stimare gli errori che facciamo. Quanto la soluzione approssimata soddisfa la soluzione, eh, si avvicina alla soluzione esatta. Avere il controllo di questo errore è fondamentale, perché non vogliamo, d'accordo, non siamo capaci di risolvere i problemi esattamente, ma vogliamo capire di quanto stiamo sbagliando, vogliamo dominare questo errore perché l'ingegnere che dovrà, dovrà fare un ponte vorrà sapere esattamente, scusate, vorrà sapere, vorrà avere una risposta nell'ambito di un'accuratezza che per lui è stimata sufficiente, giusto per fare un esempio. Allora, eh, ci sono due modi diversi di studiare un problema complesso con la matematica. Adesso sto Già cercando di proiettarmi nella logica di risolvere, di voler risolvere i problemi, risolverli effettivamente. No? Eh, il primo è quello che vedete lì in alto, il secondo è quello che vediamo qua sotto. Ovviamente, gli ho un po' eh, messi sotto fuori un po' di caricatura. Eh. Il primo è quello basato sui modelli, cioè su leggi fisiche fondamentali. Sulla conoscenza dell'universo, quella di Galileo, di Newton, di Laplace, di Bernoulli, di Schrödinger, di Maxwell, di tanti nomi importanti di Boltzmann che, che ricorrono nei corridoi diciamo, delle facoltà di scienze, delle facoltà di ingegneria. Quindi leggi fondamentali che esprimono concetti fisici, si chiamano i principi fisici, attraverso equazioni. E poi, alimentati da dati, opportunamente forniscono delle soluzioni. E quella sopra è, vorrei dire, l'approccio la, classico, quello che cerca di rappresentare la realtà attraverso equazioni ispirate dalla fisica. Quando parlo di fisica parlo di qualcosa di reale, quindi può essere la fisica in senso stretto, può essere la biologia, può essere l'economia, può essere la demografia, può essere il sociale, eccetera, eccetera. Ok? Quindi questo è quello in cui io sono cresciuto incidentalmente. Eh, fino a pochi anni fa facevo solo quella roba che stava in alto. Poi è arrivato questo, diciamo, eh, tornado dell'intelligenza artificiale che ovviamente ha cambiato le vite, sta cambiando le vite di tutti. Cambierà sempre di più anche dei matematici. Cambierà la vita anche dei matematici. E questo è un approccio molto diverso. È un approccio che si basa solo sull'esperienza, non sulla teoria. non Ci sono più equazioni. Non abbiamo più bisogno dei giganti del passato. Questo è uno dei mantra di questo mondo. No? Non abbiamo più bisogno di stare sulle spalle di chi nel passato è riuscito a vedere molto lontano, dando delle leggi fondamentali. Ogni volta impariamo tutto di nuovo usando dei dati. Quindi dati che alimentano degli strumenti strani che si chiamano per esempio reti neurali, poi ne parlerò, e che forniscono soluzioni è come se voi aveste un bambino piccolo dovete insegnargli a attraversare la strada lui non ha nessunissima idea delle distanze delle velocità delle macchine che arrivano eccetera e quindi totalmente ignaro però lo accompagnate gli fate attraversare la strada cento volte nel quartiere in cui è e la speranza è che lui poi riesca a capire quando può attraversare e quando non può attraversare ovviamente se poi gli cambiate quartiere Poverino, devi ricominciare tutto all'inizio, no? devi rifarsi un'esperienza, no. nessuna teoria alla base. Ecco, questi due mondi apparentemente sono inconciliabili. Vi eh. anticipo la conclusione della storia. Io penso che il vero progresso sarà nella combinazione dei due, nella integrazione dei due, nella fusione dei due. abbiamo già tanti esempi importanti da questo punto di vista. Parlerò per i due terzi del mondo di sopra. Senza nessuna allusione a eventi, diciamo, recenti, quindi, dal mondo dei modelli, e per farlo eh, parto dal Covid, parto dal Covid semplicemente perché è uno degli esempi che hanno, diciamo, interessato tutti noi. No? Abbiamo ancora le mascherine, quindi vuol dire che la sua eh, footprint non è ancora eh, purtroppo insomma, del tutto esaurito. E, e, e si sono dette tantissime cose sul Covid. Questo è uno degli approcci possibili dal punto di vista matematico per cercare di capire qualche cosa. Uno degli approcci possibili, non il solo. Um, ed è quello basato sui modelli che si chiamano modelli a compartimenti. Allora, per chi è completamente ignaro, vorrei darvi un'idea un po' qualitativa. No? Torniamo indietro di due anni, anzi, torniamo indietro un po' di più di due anni. Andiamo al, che so, primo gennaio del 2020. Siamo tutti felici, o comunque pensavamo di essere felici e pensavamo di essere completamente, diciamo, eh, non interessati a quello che sentivamo dire un po' che stesse succedendo da qualche parte no, dell'antono dell est asiatico i nostri politici si rassicuravano, ci dicevano che eh, la cosa era circoscritta non avrebbe mai interessato l'Italia e comunque noi saremmo stati perfettamente equipaggiati per contrastarla primo gennaio 2020 allora possiamo pensare che 60 milioni di italiani primo gennaio 2020 fossero tutti in un insieme che è quello là in alto blu S S, S sta presuscettibili suscettibili che cosa? di contrarre il virus, teoricamente. Eh? passibili di contare il virus, però tutti ancora indenni. Poi il 21 febbraio Codogno si scopre che c'è un paziente 1 che è già contagiato. In realtà, poi l'abbiamo scoperto posteriori, ma c'erano già persone contagiate anche in gennaio e all'inizio di febbraio, solo che erano nella categoria U. Usta per undetected, undetected vuol dire non ancora di, non ancora eh, riconosciuti. E questo perché magari non avevano nessun sintomo, erano contagiati, ma non avevano nessun sintomo, oppure avevano dei sintomi che venivano attribuiti alla malattia di stagione, no? quindi undetected. Poi arriva il paziente 1 e, e allora si incominciano i test e quindi si capisce che qualcuno effettivamente è contagiato. Quindi qualcuno va nella categoria I, I sta per I isolati, si è contagiato e deve essere isolato no? poi gli isolati possono eh, guarire, vanno nella categoria R, recovered, guariti oppure vanno nella categoria H, ospedalizzati e poi dall'ospedale si può guarire quindi si torna in categoria R oppure si può andare in terapia intensiva T, oppure si può morire E no? poi a un certo punto arrivano le vaccinazioni, arrivano i vaccini e quindi alcune persone incominciano a vaccinarsi V1, V2, V3, prima dose, seconda dose, booster, eccetera, eccetera. Allora, cosa vorrebbe fare un modello matematico? Beh, vorrebbe trovare le leggi, chiamiamole così, per meglio dire le equazioni, che permettono di capire dinamicamente come un individuo qualunque si sposta da un compartimento all'altro nel tempo. Allora, oggi, quindi 5 maggio 2022, preso da qualunque persona che sta qui in sala queste persone sta in una e in una sola di queste categorie, tranne l'ultima. No? Quindi può essere suscettibile, non averlo mai fatto, eh, può, può, averlo, può, averlo, può essere isolato, non isolato perché non sareste qua, ma insomma può essere eh, eh, contagiato ma non identificato, oppure può essere guarito dal Covid, no? tanti di noi sono eh, guariti dal Covid, eh, vaccinato prima dose, seconda dose, dose, terza dose, eccetera, eccetera. Se queste equazioni ci permettono di capire dinamicamente come questi 60 milioni di persone si spostano da quattro categoria all'altra, abbiamo ad ogni istante temporale, attenzione, ad ogni istante temporale, ogni tempo, la fotografia precisa di quello che sta succedendo. Questa è l'ambizione del modello. Allora, ovviamente non entro adesso nel merito della... come si trova questo modello, ma vi dico soltanto che faccia a modo, no? Ha tante variabili, S, U, I, H, eccetera, eccetera, tutte dipendono dal tempo T, e per ogni tempo T, ognuna di quelle variabili, che si chiamano incognite, esprime la numerosità delle persone che appartengono a quel compartimento. Quindi, per dire, i grande di T è il numero di italiani che sono isolati in casa al tempo T. E così via per gli altri. Poi vedete che ci sono dei pallini, là in alto, i pallini stanno per derivati rispetto al tempo. Per chi non sa sono le derivate, sono le variazioni nel tempo, variazioni infinitesimi nel tempo no? quindi andate a vedere le differenze su due tempi arbitrariamente vicini e poi dividete per moralmente la distanza tra un tempo e l'altro e avete quelle informazioni. e a destra avete tutte le variabili che si frullano fra loro eh, un sistema di equazioni cosiddette non lineari reso difficile dalla presenza di tanti coefficienti beta, u, beta i, beta h, gamma rho eccetera eccetera e questa è la eredità, questi coefficienti devono essere determinati sulla base dello specifico problema in esame. Cioè il Covid si differenzia da una SAR di tipo diverso, si differenzia dall'influenza, si differenzia da un altro virus, eccetera, eccetera. Quindi queste quantità, questi coefficienti che devono essere noti, di fatto dipendono da caratteristiche biologiche del virus e dipendono anche da considerazioni di carattere sociale per esempio cosa facciamo nel tempo libero eccetera eccetera quindi sono delle equazioni che sembrano deterministiche ma in realtà dipendono da tanti coefficienti che vanno dinamicamente cambiati anche perché magari cambiano le condizioni di regime, si passa da zona gialla a zona arancione a zona rossa eh, si chiudono le scuole, si aprono le scuole eccetera eccetera condizioni che chiameremo il contorno qui non è corretto il contorno perché non c'è nessun contorno, c'è solo dipendenza dal tempo ma per intenderci le condizioni ambientali allora cosa potete fare? Beh, potete descrivere diciamo, il processo, per esempio questi sono i positivi, da marzo 2000, dal 21 febbraio 2020, lo vedete qui, fino, a, fino ad oggi, fino a, No, questo è fermato ad aprile. Insomma. Comunque, vede, Vediamo come l'onda eh, pandemica eh, ci ha interessati. In alto vediamo la distribuzione delle dosi di vaccino. Eh. E in alto ancora vediamo la, eh, diciamo, il colore, eh, non delle singole regioni, perché questa è, è su scala nazionale, l'abbiamo anche su scala locale, naturalmente, regionale, ma, eh, ma diciamo facciamo grossomodo una media a livello nazionale, tenendo conto della, della situazione diciamo, delle, delle regioni. Ma possiamo anche fare qualcosa di più interessante, ovviamente. possiamo fare le previsioni. Questa è la previsione fatta ieri sera alle 5 e eh, questi sono i positivi le eh, previsioni sono buone nel senso che stiamo andando in una direzione di diciamo, spegnimento della, della, almeno localmente della pandemia previsioni facciamo nell'arco di un mese fare previsioni al di là di un mese non ha praticamente senso cioè è troppo, il, il margine di, di errore è troppo grande eh, è come fare le previsioni del tempo oltre una settimana no? certo si possono fare però poi è meglio non crederci troppo e incidentalmente come vedete qui c'è una banda di oscillazione intorno alla previsione la, la riga tratteggiata è la previsione, e sulla sinistra avete la scala dei valori delle persone positive, e poi c'è una banda, una specie di piuma, che in realtà si allarga, eh, quello è l'intervallo di confidenza. Cioè, il 95% di probabilità la previsione che stiamo facendo starà dentro quella banda. Il valore medio è quello espresso dalla linea tratteggiata, e, eh, però, diciamo, ovviamente c'è un'incertezza, perché nulla è determinato in maniera rigorosa, ma possiamo anche fare molto di più quando abbiamo un modello di questo tipo, possiamo fare delle, delle analisi di scenario, future, ma anche passate. Ve ne faccio vedere una che riguarda il passato. Allora, è, questi sono i deceduti giorno per giorno, da 21 febbraio 2020 fino a, alla fine di aprile, metà aprile. Vi faccio vedere questa, questo intervallo temporale. Che va dal 4 novembre del 2020 a gennaio del 2021. Quindi, grosso modo, sono quasi tre mesi. Allora, la riga solida è quello che è successo per davvero, Qu come sono stati quanti sono stati i giornalieri. La riga tratteggiata è quello che sarebbe successo, secondo il modello, se semplicemente, uso questo avverbio, lo metto molto tra virgolette, se semplicemente le misure restrittive prese dal famoso decreto del 4 di novembre del 2021, del 2020, scusate, quello che ha istituito per la prima volta i colori, le regioni, fosse stato anticipato di 10 giorni. Allora, secondo il modello, bastava anticipare di 10 giorni quella decisione per avere un risparmio in termini di vite umane Adesso lo potete vedere da voi, andate a vedere l'asse e vedete il risparmio in termini di vita umana giornaliero. Allora, un modello matematico per fare analisi di scenario futuro. Cosa faccio? Apro le scuole, le chiudo, apro i ristoranti, le chiudo, metto le mascherine non le metto, ma anche andare a vedere delle situazioni tipo what if relative al passato. Allora, abbiamo usato questo modello, fornivamo i risultati ogni settimana a, a un ministro e questi risultati poi venivano utilizzati in un sul tavolo di regia del governo, anche per prendere le informazioni, diciamo, per prendere decisioni che ovviamente spettano la politica, ma decisioni magari più informate. Se volete divertirvi, c'è un sito aperto, si chiama epimox, epi come epidemiologia, mox come laboratorio di Milano, punto it, in cui potete usare questa dashboard, questo cruscotto, e andare a vedere tante cose, nel passato e per il futuro. È assolutamente aperto, lo potete utilizzare. Va bene, sono partito da lì per dire che la matematica può aiutare anche nel, nel contesto reale e, e può aiutare rapidamente, cioè iniziando subito, insomma, a, a, a, gra grazie alla conoscenza del passato, a mettere in piedi degli strumenti che possono servire oggi. Uh, Susanna ha citato il, la Linghi, e volevo quindi cambiare completamente ambito, ma per dirvi quali sono gli ambiti anche concettuali nei quali ci si può porre no? questo è lo sport da competizione quindi qui la matematica non, ha, non è usata per fare analisi di scenario o per, tra virgolette, governare un processo pandemico, ma per trovare forme ottimali che facciano ovviamente, possibilmente eh, che aiutino a vincere allora Vorrei darvi qualche informazione su questa storia dell'America Scala perché è una cosa abbastanza affascinante. che Io non conoscevo assolutamente fino al 2001 quando ero Politecnico in Losanna e venne il presidente del, del, del Politecnico diciamo il nostro rettore per intenderci con Russell Kutz Russell Kutz all'epoca era diciamo, un campionissimo della, della vela e per dirci che un armatore un giovane imprenditore svizzero in realtà voleva creare una un team di Coppa America di Vela, un po' nella vita generale, perché la Svizzera non è certamente un posto di velisti di mare, naturalmente, e quindi cercava consulenza al Politecnico di Milano. Allora, la, la, questa si chiama Coppa America di Vela, il primo, la prima competizione, è la, è la competizione più anti, sportiva e più antica del mondo, eh, se togliete le Olimpiadi, La prima competizione si tenne intorno all'isola di White, nel 1851, in Inghilterra. E eh, nel momento in cui la regina Vittoria voleva far vedere che i, i, gli inglesi avevano strapotere sul mare e quindi i, i, i, diciamo, i concorrenti erano tutti inglesi e c'era una sola barca americana che si chiamava America ed ecco lo Scuni che vedete là in alto, e vinse l'America. Da, da lì in poi si chiama Coppa America di Vela. Dopodiché gli Stati Uniti l'hanno detenuta per 132 anni Mai successo nulla di questo genere nella storia dello sport. Fino al 1983, quando un team che non era assolutamente dato come competitivo Australia 2, la vinse inaspettatamente. E la vinse perché ebbe un'idea geniale, cioè di cominciare a importare per la prima volta dei concetti un pochino più scientifici, in particolare, mise per la prima volta le cosiddette alette sotto il bulbo, poi magari le vediamo. No? Cioè introducendo i concetti di aerodinamica in un mondo che era dominato da, dagli amatori dagli sportivi sostanzialmente, non dagli appassionati, e vinsero nello sport generale. Da lì in poi poi ci sono state allora, Black Magic, Nuova Zelanda, che ha vinto dal 95 al 2000, e poi Alinghi, eh, che compete nell'edizione del 2003-2007 e le vince, e poi Oracle con, la, con il multiscafo ha vinto il 2010-2013, e poi ancora il Team New Zealand nel 2017-2021. Insomma, sono pochissimi i team che vincono, no? sono i neozelandesi, sono, sono gli americani tipicamente, e poi c'è questa eccezione di Alinghi questa è la, la prima barca Alinghi che ha vinto nel 2000, 2003 insomma, Swiss 64 allora io ho avuto appunto la fortuna ma per purissimo caso di essere lì e che il, il presidente dell'EPFL, PFL ha appunto chiesto a me di occuparmi del disegno dal del, del, del, del, del punto di vista matematico naturalmente io non avevo nessuna competenza di vela ma è andato a vela e, allora cosa fa un matematico? beh diciamo si parte da un'idea che è uno schizzo come se stesse disegnando una nuova macchina, una nuova macchina di Formula 1, una nuova macchina da, da eh, diciamo, da, da diporto. una macchina normale, si fa uno schizzo, poi si fa una sua rappresentazione geometrica e fin qui non è tanto difficile, è tutto standard. Poi si comincia a fare invece la simulazione. La simulazione porta a trovare... Tutto, ricordatevi il discorso della Plasno, tutte le forze che gescono intorno alla barca, tutte le componenti della barca. E finalmente cercare di ottimizzare questa forma. Ottimizzare questa forma, tutto questo prima di realizzarla fisicamente. Tenete conto che questo lavoro è durato dal novembre 2001 al grosso modo alla, al marzo 2003. Marzo 2003 siamo andati in cantiere, abbiamo qui un progetto di barca che era uscito dalla questa analisi matematica che è durata quasi due anni e poi, poi nel cantiere nel giro di un mese si realizza la barca. Ma sapete già che quella barca lì avrà delle caratteristiche particolari. Questa è un po' l'idea di base. Dopodiché avete in tutto e per tutto delle corsi virtuali non è computer graphics, eh? questi qui sono i risultati della simulazione numerica, dove abbiamo risolto delle equazioni che poi magari vi faccio vedere e qui vedete in particolare la pressione che agisce su tutte le competizioni, sono due barche in competizione quella più rossa è quella che sta inseguendo quella è la pressione in ogni punto, quindi la forza quindi è una scala di colori che va dal blu minimo al rosso massimo quindi più è rossa più c'è forza quindi quella rossa sta inseguendo questo è un moto di eh, poppa quindi sta andando dalla boa verso il eh, il, la, la, diciamo, il porto per intenderci e quella più giallina sta precedendo a meno forza perché la barca rossa la barca che insegue porta via vento all'altra barca no? e qui vedete che in ogni punto virtualmente dello scafo, della chiglia, del bulbo delle alette, ecco le famose alette eh, e, e delle vele in ogni punto abbiamo un'informazione importante come quella della pressione quindi sappiamo qual è la pressione che c'è su ogni punto sappiamo anche quali sono le turbolenze che si generano dietro una ad una, ad una vela sappiamo anche quali sono qual è la superficie bagnata dello scafo, e dovete minimizzare la superficie bagnata per minimizzare un certo tipo di resistenza viscosa quindi tutto questo è guidato dall'idea di avere una barca che sia la più performante possibile um, ecco la cosa eh, eh, ho recuperato questa vecchissima slide perché questa è la cosa che eh, affascina un matematico no? eh, nel regolamento della Coppa America di vela eh, quella tradizionale, prima che ci fossero i scafo, quindi fino al 2010, c'è un regolamento che è di 4, circa 400 pagine, eh, storico, e in tutto questo regolamento trovate una sola formula, che è questa. È una disequazione algebrica, quindi niente di particolarmente importante. Cosa dice questa formula? Dice la cosa seguente, dice che voi potete realizzare la barca che volete, libertà totale, purché la sua lunghezza L più 1.25 per la radice della superficie velica, Meno 9.8 per la radice cubica del displacement è grosso modo il peso diviso il numero magico 0.686 sia minore uguale di 24, le unità di misura sono i metri, 24 metri. Quindi voi avete una libertà infinita di fare la barca pur di soddisfare questo vincolo. Dopodiché uno dice: siccome i gradi di libertà sono infiniti, come mai tutte le barche si assomigliano così tanto? Perché nell'ambito di questa libertà infinita voi cercate l'optimum e l'optimum è il figlio o il risultante di tante equazioni, di tanti principi fisici, che sono quelli che poi governano il moto della barca e le condizioni in cui si muove, eccetera, eccetera. Le equazioni sono queste, adesso non ve le sto a commentare naturalmente, ma l'idea di base è che io ho delle equazioni che mi dicono cosa sta succedendo in acqua, cosa succede in aria, perché la barca sta un po' in acqua, un po' in aria, e poi cosa succede nella cosiddetta superficie libera, cioè la superficie nera. Allora, queste equazioni, se si risolvono, questo esprimo dei principi fisici, la conservazione dell'energia, la conservazione della massa. Se si risolvono vi danno punto per punto e vari, variabili nel tempo eh, le informazioni sulle velocità, le tre componenti della velocità in ogni singolo punto della barca o intorno alla barca, eh, delle singole particelle d'aria o di acqua e le pressioni. E questo è sufficiente di costruire completamente diciamo, il contesto fisico nel quale voi vi state muovendo. Questo è un altro esempio ancora, e poi come esempio mi fermo qui, quindi Covid, interesse sociale, sport e poi medicina. Allora, questo è un progetto molto ambizioso, che abbiamo iniziato qualche anno fa, ed è il progetto di realizzare un cuore matematico. Il cuore matematico non è un cuore materiale, non è un cuore artificiale, è un cuore fatto solo di equazioni. Poi cerchiamo di capire perché possa avere, la, la, la, la, la, possa avere senso diciamo, eh, andare in questa direzione. Allora, per, per fare una cosa di questo tipo, appunto, avete un problema molto complesso e non avete idea di quanto sia complesso il funzionamento del cuore umano e dovete cercare di tradurre questa complessità riducendola, ma traducendola in qualche cosa che rispetti il significato vero del tutto. Volete semplificare? ma non perdendo informazioni importanti. Allora, cosa succede al nostro cuore? Penso che tutti voi abbiate un'idea no? più, più o meno precisa. Succede la cosa seguente. Tipicamente si dice il cuore una pompa, perché ci sono quattro camere, si chiamano due atri e due ventricoli, entra sangue venoso nella parte destra del cuore. Questo sangue venoso viene mandato attraverso una compressione alla, ai polmoni Attraverso le cosiddette arterie polmonari, il polmoni cede la CO2 e le altre sostanze tossiche, incamera ossigeno. Questo sangue ossigenato ritorna al cuore attraverso le vene polmonari, ritorna alla parte alta a sinistra del cuore, cuore sinistro, quello che sta alla nostra sinistra, si chiama atrio sinistro. E poi, quando la pressione all'atrio sinistro è sufficientemente alta, vince la resistenza di una valvola, che si chiama valvola mitrale, ed entra nella, nel ventricolo sinistro. Il Ventricolo sinistro si gonfia, si riempie di sangue, fino a quando la pressione è tale da vincere la resistenza di un'altra valvola, siamo la valvola aortica, allora si comprime, questa è la cosiddetta fase sistolica, si comprime e butta sangue e inietta sangue nell'arteria aorta, quella che poi lo distribuisce alle migliaia di grandi arterie, miliardi di capillari. Quindi quando uno pensa al cuore, pensa a una pompa, un effetto meccanico, solo che la pompa per funzionare, penso alla pompa di bicicletta, no? per funzionare deve dare dell'energia, no? La pompa, quindi dovete mettervi lì e pompare. Quindi siete voi che trasferite energia Oppure una pompa elettrica, allora mettete no? la, la, la spina in una presa e a quel punto è il campo elettrico e la fa azionare. E chi dà la forza al cuore per funzionare? Il cuore batte ogni secondo nella nostra vita. No? Beh, anche lì c'è uno stimolo elettrico che per nostra fortuna è spontaneo. Noi non dobbiamo preoccuparci di questo. No? Allora, in un punto molto specifico del cuore, nella parte alta del cuore destro, quindi questa parte qui, c'è un punto che si chiama nodo seno atriale. Il nodo seno atriale ci sono delle cellule che si attivano spontaneamente, sono dei pacemaker naturali. Genna una scintilla, un stimolo elettrico, che dà luogo ad un campo elettrico che si propaga prima nella parte alta del cuore in due atri e poi, dopo un gate, rappresentato in un altro punto, si propaga nella parte inferiore del cuore. Quindi, attenzione, prima c'è l'impulso elettrico che genera il campo elettrico. Il campo elettrico genera un miracolo a livello cellulare perché ogni singola cellula ha dei canali che si aprono, si chiamano i canali ionici, quando sono stimolati e quando si aprono permettono il passaggio di ioni di calcio, di fosforo, di potassio dall'interno verso l'esterno. Questo passaggio genera un potenziale elettrico detto di transmembrana. Il potenziale di transmembrana sui nostri cardiomiociti, che sono le, diciamo, le fibre infinitesime se vogliamo, della, del nostro cuore, danno luogo ad un processo di rilassamento o di contrazione. E poi dovete pensare che l'effetto aggregato di tutti questi rilassamenti e contrazione sia quello che induce la fase sistonica, contrattiva o diastolica dilatativa del nostro cuore. Quindi abbiamo l'elettricità, equazione di Maxwell, perché se ne intende, abbiamo tutta la biochimica a livello cellulare, l'equazione di Fick-Sack, Nagumo, nomi noti che hanno, diciamo, poi vinto, vinto il Nobel per, per queste scoperte, abbiamo tutta la meccanica. E la meccanica è, sia quella tradizionale, se io do una botta a quella parete, creo un effetto meccanico, no? E ho delle equazioni che la descrivono. Ma ho anche la meccanica attiva, che è quella che è generata dalla presenza dell'elettricità. Quindi cose strane, eh, che, diciamo, le leggi cosiddette costitutive non si conoscono bene in natura. E infine abbiamo il sangue. Il sangue sta dentro il nostro cuore, ovviamente è compresso o rilassato, e quindi c'è un movimento fluido-dinamico che fa sì che si crei questo, diciamo, meccanismo virtuoso del nostro cuore che permette in ogni istante di garantire al cervello, a tutto il resto del nostro corpo, il sangue necessario, il, il nutrimento necessario. Naturalmente sono le valvole che si aprono e si chiudono. Poi sono le coronarie, sono quelle che portano il sangue al cuore stesso, al miocardio. Sono cioè, il cuore, e lui non sarebbe, cuore, voglio dire, il miocardio è il tessuto, non sarebbe irrorato. Ecco, questo è il concetto fisico generale. Si chiamano problemi di multifisica perché ci sono tanti capitoli della fisica interessati, l'elettricità, la meccanica, la fluidodinamica, la dinamica cellulare, la dinamica valvolare, eccetera, eccetera. È un modello multiscala, multiscala perché sono dei processi che avvengono sulla scala temporale del decimillesimo di secondo fino al secondo, il battito cardiaco. E anche la multiscala spaziale perché si va dalla cellula all'organo quindi è una cosa di una complessità assolutamente straordinaria ecco questo è il modello concettuale che, ci, che, che possiamo farci ma poi a questo punto dobbiamo tradurre un'equazione. equazioni e queste sono le equazioni ecco non le ho scritte tutte perché non ci stavano tutte però diciamo ho scritto le più importanti questo è un cuore matematico questo per me è un cuore eh? nel senso che se voi riuscite a risolvere tutte queste equazioni Qui tutto dipende da tutto, calcolare tutte queste variabili, siete in grado, dovremmo essere in grado di vedere un cuore che funziona come un cuore vero. Allora, vi faccio solo vedere a cosa si arriva, non tutto il processo intermedio, che sarebbe infinito. Questo è un esempio di come un cuore vero, eh, diciamo quello che sia un cuore vero dal punto di vista del processo elettrico, vi ricordate l'elettricità che si genera per il fatto che all'inizio quando è tutto blu, ecco guardate parte il nodo senotriale adesso, eccolo là una scintilla, determina un campo elettrico che si propaga negli atri e poi giù nei, nei, nei ventricoli e i colori stanno a significare la polarizzazione allora guardate c'è una scala, per esempio nei ventricoli in basso va da meno 80 millivolt a più 40 millivolt quindi quando è blu vuol dire che il cuore non è attivato elettricamente e alla fine della fase diastolica. Okay. E poi comincia ad attivarsi e quindi comincia a propagarsi questo campo elettrico. Allora vorrei solo dirvi molto sommessamente che questo non lo vedete in clinica, non c'è nessuna imaging clinico, per quanto raffinato e perfezionato sia, che può darvi delle informazioni di questo tipo, che sono dinamiche e sono quantitative virtualmente in ogni punto avete un'informazione precisa di quello che sta succedendo questo ovviamente un cuore sano e poi ehm, e qui i medici sono familiari, diciamo, i cardiologi sono familiari con questa mappa, la chiamano la mappa di attivazione sono delle linee di livello non sono le linee di livello quando andate in montagna mette le linee di livello di, diciamo che legano fra loro, uniscono fra loro punti che hanno la stessa elevazione, qui unite fra loro punti che sono attivati elettricamente nello stesso istante, allora il cardiologo, più precisamente elettrofisiologo, quando guarda la mappa di attivazione di un cuore riesce a capire se quel cuore lì sta funzionando bene o sta funzionando male. E lo vedete a destra, eh, quello calcolato dal punto di vista matematico, vedete il fronte di attivazione come si sta propagando. Quindi il cardiologo ha questa come informazione. Noi abbiamo molto di più. Possiamo dare quello, possiamo dare quello che abbiamo visto precedentemente. Possiamo fare Scenario. per esempio questo è un ventricolo che ha, di un paziente vero che ha un problema problema dovuto alla cicatrizzazione per via di infarti precedenti Un infarto genera delle regioni in cui che non sono irrorate dalle coronarie eh, correttamente e quindi ci sono delle fibre che muoiono sostanzialmente se muoiono non possono più condurre l'elettricità da un lato e dall'altro non posso più rilassarsi e contrarsi, quindi permettere il movimento armonioso del cuore. Quindi il cuore batte ma in maniera molto scordinata quindi non riesce a garantire l'afflusso di sangue necessario. In perno. Allora, che cosa fanno i medici in questi casi? Quando sono dei problemi di ritmo, possono essere delle tachicardie o delle fibrillazioni, beh, tipicamente fanno quando non riescono a curarlo dal punto di vista farmacologico, fanno le cosiddette ablazioni. Ablazione vuol dire entrare con un catetere, una sonda, una telecamera, e poi letteralmente andare a individuare dei punti che loro ritengono responsabili della creazione di questi microcircuiti di ritorno dell'onda elettrica e letteralmente bruciare il tessuto per interrompere questi circuiti. Non è purtroppo un colpo solo, partono, fanno una prima ablazione, poi ricostruiscono l'intera mappa, c'è un ingegnere tipicamente che lo fa, lì eh, nella camera operatoria, eh, quindi ricostruiscono la mappa diciamo, del potenziale e capiscono dove dovrà essere il secondo punto da parlare. La cosa può andare avanti per ore, quindi è molto invasiva e anche molto euristica. Se avete un eccellente cardiologo il risultato magari è buono, se il cardiologo non è eccellente o non ha un'esperienza sufficiente non c'è una teoria che li guidi. Questo voglio dire. Allora, quello che cerchiamo di fare in questi casi è questa è una collaborazione con l'ospedale San Raffaele di Milano, è aiutarli a individuare quelli che chiamano i biomarkers, cioè i, le, i comportamenti caratteristici atipici del, di questo ventricolo e andare a individuare in ultima analisi i punti in cui, secondo noi, eh, si, si può parlare. Anche qui c'è un concetto di ottimalità matematica. Prima l'ottimalità era quella che conduceva a, a, a, a disegnare la barca migliore possibile. Qui è quella che conduce a individuare i punti che permettono di massimizzare l'efficienza di questo processo blativo. per fare un esempio questa è la parte elettrica poi c'è la parte meccanica ecco questo è uno dei primi esempi penso al mondo di un cuore che batte questo è un cuore matematico no? questo siamo riusciti a farlo da un mese e ovviamente stiamo ancora lavorando stiamo ancora perfezionandolo questo è un cuore completo che sta battendo e quello che vediamo a destra di, sta per displacement ovvero spostamento in millimetri si fa da 0 a 16 quindi il massimo spostamento è 1,6 cm, più di un centimetro e mezzo. Qui stiamo vedendo come un cuore sano sta pulsando per effetto del campo elettrico e del campo meccanico della deformazione meccanica. Quindi stiamo risolvendo un problema, matematicamente parlando, elettromeccanico. Um, in alto vedete gli atri, le quattro. Vene interrotte sono le vene polmonari che portano sangue, al, poi invece quella vena, quella sezione in alto grande è la, la, la sezione dell'arteria orta, in basso vediamo i ventricoli eccetera eccetera. Eh, questo è un altro punto di vista del cuore di prima che sta pulsando, Aspetta, questo è credo che sia uno dei primissimi esempi al mondo e poi possiamo andare a vedere la fluidodinamica, cioè dentro sta succedendo a livello di sangue. No? Qui vediamo tre immagini, questo è solo il cuore sinistro, quindi vedete in alto l'atrio sinistro, poi in basso il ventricolo sinistro, poi vedete quelle gialle sono due valvole, quella orizzontale è la valvola mitrale che lega l'atrio al ventricolo e quella obliqua è la valvola aortica che lega il ventricolo all'arteria all aorta. Allora in mezzo vedete la pressione, a sinistra vediamo la velocità, attenzione, eh, in un cuore sano come questo la velocità arriva fino a 1 metro secondo, vuol dire 36 km all'ora, quindi in un cuore sano il sangue scorre molto rapidamente. E a destra vediamo la formazione di vorticità, cuore sano, cuore non sano, la situazione è ancora più caotica. Allora, non è caos, non è turbolenza, ma è una transizione continua e sostenuta verso la turbolenza. È la situazione più difficile in assoluto da trattare matematicamente, trattare numericamente. Per inciso, qui sono dei matematici in aula, eh, usiamo le equazioni di Navier-Stokes in domini variabili. Queste sono una delle equazioni della, eh, diciamo, del, del, del millennio, no? quelle che non hanno ancora diciamo, una componente teorica da capire, in particolare l'unicità in tre dimensioni, e chi riuscirà a trovare questo risultato eh, avrà il famoso milione di dollari che è stato promesso dal Fields Institute nel 2000. Uh, qui le risolviamo. Le risolviamo perché, perché comunque noi sappiamo che la soluzione esiste, perché noi viviamo e quindi in questo caso specifico c'è una soluzione ed è unica ovviamente, no? E quindi la cerchiamo di risolvere numericamente. Ecco, questo è il primo esempio, credo al mondo, di un cuore che batte eh, dal punto di vista food dinamico, qui vedete proprio tutto il complesso il sangue che entra nel cuore sinistro sangue venoso viene mandato ai polmoni e poi rientra dentro scusate entra nel cuore destro che è quello che sta alla mia sinistra il eh. cuore destro è destro rispetto al nostro petto per intenderci poi viene mandato ai polmoni poi torna indietro poi entra nell'atrio sinistro e poi quando quella valvola si apre vedete la valvola mitrale entra nel ventricolo sinistro e quando la valvola obliqua adesso la vedete si apre Ok, va nell'arteriota. Naturalmente poi possiamo usarlo anche per studiare casi patologici, quello che facciamo con diversi ospedali. Per esempio questa è una valvola, un cuore rigurgitante. vuol dire che la valvola mitrale, eh, i suoi lembi non si chiudono perfettamente. Questo succede a persone della mia età, no? a persone che hanno certa età possono incorrere in problemi di questo tipo. Eh, quindi il problema è capire cosa fare. Se intervenire, quindi riparare, oppure sostituire, oppure cercare di curare farmaco farmacologicamente, eccetera, eccetera. Quindi qui stiamo cercando di capire quali sono i danni generati da una valvola rigurgitante per aiutare il medico a capire se è il caso di intervenire oppure no. Vorrei darvi un'idea della, vi ricordate il famoso, la mente di Laplace, no? Quindi il computer. E, e, quanto costa risolvere problemi di questo tipo? Allora i matematici in realtà non parlano di costo, anzi i matematici di solito non amano tanto i soldi, no? che è una nostra grande fortuna. Cioè litighiamo molto poco perché diciamo, non, tipicamente i dipartimenti di matematica, di matematica non sono quelli in cui si litiga tanto, si litiga molto in dipartimenti in cui ci sono tanti problemi di soldi, no? ci sono tanti soldi, come fa parte della natura umana. E, e Quindi i matematici non parlano tipicamente di costi, perché la matematica è associata al concetto di bellezza, di esattezza, di teoremi, di risoluzione, eccetera. Qui però, quelle equazioni di prima, nel cuore, devono essere risolte da un computer. Quindi, e quindi voglio dire, comunque bisogna, abbiamo bisogno di una mediazione che è tutta l'approssimazione numerica, di cui non vi parlo, poi abbiamo bisogno di arrivare a un computer. Allora, vorrei darvi un'idea della complessità del problema. Risolvere un battito cardiaco, quello che avete visto prima, quindi un secondo di vita reale, vita fisica, un battito cardiaco, richiede circa eh, 48 ore su un super computer che risolve 20 milioni di incognite, un super con 192 core, core vuol dire processi di calcolo indipendenti. Questo dura circa 48 ore per un secondo che è molto complessa la natura umana, e quindi se volete rappresentarla correttamente, non esattamente, non c'è nulla di esatto in questo ambito, ma con un'approssimazione che giudichiamo accettabile, beh, insomma, dovete lavorare molto dal punto di vista matematico. Costa circa 2.000 euro, la ricerca costa naturalmente, no? quindi per, per la simulazione di un secondo, ci vogliono circa 2.000 euro, quindi dovete avere dei fondi di ricerca che vi permettono di fare questo, e dovete anche stare attenti a non dissiparli, perché è molto facile sbagliare qualche cosa nel modello. E quindi a quel punto lì avreste speso tanti soldi, visto delle immagini molto belle, ma non necessariamente eh, affidabili, non necessariamente accurate. Consuma circa 100 kWh di energia. Quindi la matematica, anche la matematica non è green, i computer non sono green. Non vi parlo dei, dei, dei bitcoin, di quanto costa il bitcoin a livello di consumo di energia, perché sono delle cifre assolutamente pazzesche produce 35 kg di CO2. E il messaggio è questo: sviluppare una matematica più efficiente, più accurata è fondamentale. Quindi il concetto di ottimalità qui si declina col concetto di costo. Allora, vi ho parlato di modelli basati sulla comprensione fisica dei processi. Poi vi ho detto c'è un altro mondo che è quello dell'intelligenza artificiale. E qui il terreno è molto più friabile, eh? molto meno roccioso. Si parla di intelligenza artificiale da tanto tempo, da virtualmente, vedete, cioè, quasi 70 anni. E, uh, il, il, la prima volta che il termine è stato coniato fu nel 1955 da un gruppo di ricercatori che fecero la cosiddetta proposta di Dartmouth Dartmouth è un college negli Stati Uniti, credo nel, nel New Hampshire. E, e, il proposito di Dartmouth era quello di fare una conferenza dedicata all'intelligenza artificiale. Prima volta che usavo questo termine qua, intelligenza artificiale. Eh, il, la prima definizione è quella che ha dato John McCarthy, che oggi si considera il padre dell'intelligenza artificiale. No? e La prima definizione è la scienza e l'ingegneria che rendono le macchine intelligenti. Quindi prima volta nella storia che si associava il concetto di macchina al concetto di intelligenza. Eh, la macchina era vista fino a, a quel momento come un eh, esecutore di qualche cosa, di qualche processo, e qui si comincia a parlare di intelligenza. Eh, in realtà un'altra persona, Turing, molto sottotraccia, un autentico genio, eh, si era già posto questo problema nel 1950. Quindi qualche anno prima scrive sulla rivista Mind un articolo che si chiama Computing machine and Intelligence, quindi anche lui lega il concetto di intelligenza al concetto di macchina che fa calcoli, quindi calcolatore. E Turing fa tantissime cose, ma ne fa una in particolare che è ancora una pietra miliare, eh, diciamo, nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. E eh, concepisce un test che si chiama test di Turing. Il test di Turing è questo. Dice prendiamo una sala e mettiamo una paratia quindi dividiamo la metà e da una parte mettiamo un umano che pone domande, una persona che fa domande, dall'altra parte non si vedono, questa sala, questa, questa, questa parete non è trasparente, dall'altra parte ci sono un'altra persona e una macchina, un computer. E questa persona qui fa delle domande e riceve risposte. Allora Turing dice... Quando questa persona non è più in grado di capire se la risposta arriva da un'altra persona o da un computer, beh, a quel punto chiameremo il computer intelligente. Il computer e l'altra persona hanno il diritto di barare le loro risposte. Quindi possono rispondere in qualunque modo, anche barando. Questo è il test di Turing. Allora, formalizzarlo ovviamente è molto difficile. L'intelligenza artificiale oggi è una storia di successo. Stiamo parlando di 70 anni dopo. E vi dirò tra un momento che è una storia di successo molto recente, nonostante abbia 70 anni di vita. Questi sono alcuni degli ambiti, no? La visione artificiale, il riconoscimento dell'immagine, il riconoscimento della parola. Parlate con il vostro telefonino e il vostro telefonino vi capisce. Stupefacente. Avete delle macchine guida autonome perché sono capaci di eh, interpretare, non solo vedere, ma anche interpretare quello che sta succedendo intorno, eccetera, eccetera. Questi sono tutti gli ambiti nei quali, non tutti, alcuni degli ambiti nei quali ci sono stati delle... Dei, dei successi straordinari eppure, eppure questo boom è molto recente è molto recente dico veramente qualcosa che ha a che fare con gli ultimissimi anni vorrei dire per il 2015 è molto recente perché diciamo in quegli anni lì dei ricercatori matematici eh, introducono quelle che oggi chiamiamo le reti neurali profonde Deep Neural Network le reti neurali ci sono dagli anni 60 ma solo recentemente che sono le reti neurali profonde e questo è stato quello che ha cambiato lo scenario completamente no? e oggi beh, diciamo che oggi non possiamo farne a meno e questo è dovuto io penso a tre fattori sostanzialmente il primo, beh l'ho già un po' detto gli algoritmi no? quindi avere nuove famiglie di reti neurali vuol dire avere algoritmi nuovi, più potenti eccetera, più interpretativi. Il secondo sono i big data. Oggi abbiamo tantissimi dati che prima non c'erano. Ricordate che le reti neurali, la machine learning, l'intelligenza artificiale si nutre di esperienza. L'esperienza si nutre di dati, non di leggi teoriche, ma di dati. Quindi oggi abbiamo i dati che permettono al computer di fare esperienza. Big data, tanti dati. E poi abbiamo dei supercomputer a basso prezzo. Relativamente parlando, basso prezzo. Potete andare in rete e comprare tempo di calcolo in qualche supercomputer che fa i calcoli per voi in qualche deserto dell'Arizona o del Wyoming. No? Fino a vent'anni fa non era assolutamente così. L'università o l'azienda che voleva fare calcoli doveva adottarsi di supercomputer pagandolo una cifra pazzesca. Quindi questa è la democratizzazione del, del calcolo intensivo, se vogliamo. Ecco, la combinazione di queste tre fattori è quella che permette oggi di fare quello che riusciamo a fare. E quindi come vedete il driver è veramente matematico allora per capirci quando si parla di intelligenza artificiale si parla di tantissime cose insieme ma io ovviamente adesso non ho il tempo nella possibilità di entrare nel merito però è una sovrastruttura dentro cui c'è il machine learning ovvero la capacità delle macchine di apprendere in maniera autonoma se non ci fosse il machine learning non ci sarebbe l'intelligenza artificiale il machine learning è potenziato soprattutto dalle reti neurali artificiali in particolare dalle reti profonde, deep learning sono quelle appunto molto recenti i dati allora i dati sono andati aumentando nel tempo in maniera incredibile e qui ho messo su questo instagram la crescita dei dati diciamo negli ultimi 30 anni 40 anni 40 anni questa è la prima volta in cui c'è una 86 una valutazione una stima del quanti dati ci sono all'universo? Pensate di avere una biblioteca universale che contenga tutta la conoscenza dell'universo. No? Quante era questa conoscenza? nel 1996 erano 281 petabyte. Petabyte è un milione di miliardi, quindi 281 milioni di miliardi di byte, di parole o di numeri mettiamo. Quanto è andata crescendo? È andata crescendo e si stima che tra pochissimi anni, 2025, eh, ci saranno 175 zettabyte. Eh, zettabyte sono mille Miliardi di miliardi di byte. Mili, miliardi di miliardi. Z è facile da ricordare perché a ah, mille, miliardi di miliardi è 10 alla 21, ehm, come il ventunesimo secolo. E questo è infatti chiamato il secolo degli Z byte. No, oh no Z century per intenderci. Ora, sono numeri talmente grandi che se anche fossero un centesimo saremmo ugualmente stupiti, ma saremmo comunque abbastanza indifferenti perché ci siamo... Quello che secondo me invece è incredibile è la cosa seguente. Incredibile è scioccante, se vogliamo vedere in un certo modo, oppure entusiasmante, se vogliamo dirlo in un altro modo, è la cosa seguente. Che se fate una sorta di... Immaginate una crescita lineare, no? Beh, la conoscenza dell'universo quadruplica ogni tre anni. È come se mediamente ogni anno e mezzo si raddoppiasse, il numero, raddoppiasse la conoscenza dell'universo. Cioè tutto quello che il mondo ha prodotto in termini di conoscenza fino al 1986, dopo meno di due anni era già stato raddoppiato. E' ancora peggio di così, perché poi la crescita in realtà è esponenziale, ma anche se fosse così sarebbe ugualmente impressionante. Le reti neurali cosa fanno? Naturalmente non ho il tempo di spiegare bene cosa fanno le reti neurali, ma cercano di mimare il comportamento dei neuroni. Cioè cosa succede nel nostro cervello, spiegata malissimo, no? Avete un input e avete un output. Per esempio, io adesso metto il dito qui, qui c'è una puntina di disegno, non me ne sono accorto, e cosa faccio? Istintivamente, diciamo, ritraggo il mio dito, giusto? Penso, insomma, no, oppure mettete la mano sul fuoco, lo sapete, è sulla fiamma e fate così. In realtà, non è tanto istintivo questo gesto, perché vuol dire che lo stimolo è tradotto al cervello, il nostro cervello fa qualche cosa e manda un impulso al nostro sistema Diciamo, meccanico, scheletrico, muscolo scheletrico che fa ritrarre il nostro dito. Ecco, il processo, diciamo, nel cervello che fa passare da un input a un output è gestito dal eh, complesso sistema di neuroni, dei dendriti, degli assoni, eccetera, eccetera. La rete neurale vuole simulare questi processi. Quindi c'è una batteria di neuroni di input, ogni pallino è un neurone matematico, prende l'input, poi c'è un'uscita che sono gli output, poi all'interno sono i neuroni che stanno facendo il lavoro. Tutti comunicano con tutto. Allora cosa fa un neurone? riceve diciamo un impulso e poi decide se lo seleziona positivamente, lo manda avanti, lo trasmette a tutti gli altri, oppure se lo spegne perché non è sufficientemente significativo. E questo è quello che si fa a livello matematico. A livello matematico sono delle funzioni di trasferimento che partono dagli impulsi e generano l'output. E queste funzioni di trasferimento, detto per i matematici, sono delle Combinazioni lineari con dei coefficienti che andranno determinati, sono quelli che caratterizzano la rete, e poi delle funzioni, diciamo di tipo sigmoidale, di tipo 0,1 per intenderci, magari approssimate, quindi tangenti iperboliche, eccetera, eccetera. Questo è quello che fa la rete neurale. Allora concludo dicendo che i due mondi, quello di cui ho parlato prima, governato i processi fisici, dalle leggi dell'universo, e il secondo mondo quello dell'intelligenza artificiale, il primo governato dalla teoria, il secondo governato dall'esperienza, cioè dai dati, quindi alle reti neurali, i due mondi sono molto spesso immaginati come mondi indipendenti. E se andate in università qualunque, la probabilità che cambiando dipartimento, da un dipartimento di matematica per esempio, di ingegneria, a un dipartimento di informatica, sia effettivamente così questa modalità è molto alta di fatto le opportunità stanno nel mezzo già questi due mondi comunicano oggi in tanti modi adesso non voglio entrare molto nel merito di questa il commento di questa slide ma è solo per farvi capire quanta comunicazione già ci sia tra i due mondi ovvero tradotto questa è l'epoca dei dati i dati non vanno visti come Elementi che permettono di costruire un'esperienza ogni volta dal nulla. I dati possono servire per migliorare i modelli e i modelli possono servire per fornire nuovi dati quando non potete averli. Per esempio, tra 20 anni andrete in un ospedale e ci sarà una macchina davanti a voi, dico 20 anni ma perché sono pessimista, ma sarà sicuramente molto prima, no? magari non in tutti gli ospedali, e se avete un problema di cuore, per dire, sono una macchina che cerca di capire immediatamente che tipo di problema voi abbiate, no? o se avete un problema di altro tipo. Quindi fare uno screening preliminare. Allora, questa macchina qui sarà stata addestrata. L'addestramento viene da un addestramento umano, tante altre persone che hanno avuto lo stesso problema vostro. L'addestramento permette di trovare quei famosi parametri che caratterizzano la rete neurale attraverso processi di ottimizzazione stocastica. Questo è un di cui. Però non è che possiate dire a tutte le persone del mondo venite che addestrate le nostre macchine, eccetera, no? E quindi potete usare il cuore, il, cuore, scusate, il cuore matematico per generare soluzioni nuove che facciano parte di un addestramento della rete neurale. Questo è un esempio in cui i dati possono non esserci o non esserci a sufficienza, o non essere sufficientemente significativi, e chiedete alla matematica l'aiuto per dare nuovi dati, che sono in realtà soluzioni di problemi complessi, che vanno a nutrire l'addestramento di reti neurali. I due mondi stanno già interfacciandosi moltissimo, e devo dire che quando ho incominciato il progetto del cuore, quattro anni fa a Milano, a novembre 2017, Uh, non c'era nessuna traccia di intelligenza artificiale in tutte le nostre ricerche oggi probabilmente non c'è nessun nostro algoritmo che non usi anche intelligenza artificiale questo è un esempio un esempio in cui difficile da spiegare ma è solo immaginifico per voi in cui si vede come le equazioni differenziali quelle che stanno alla base della, del cuore matematico dialoghino in maniera molto sinergica e con dei feedback con reti neurali di diverso tipo il mondo del futuro è quello che cerca di sfruttare il più possibile la conoscenza pregressa, che i grandi scienziati del passato hanno tradotto, hanno scritto nella roccia attraverso teoremi, equazioni, principi fondamentali e le opportunità che il mondo dei dati, che il mondo dell'intelligenza artificiale ci stanno offrendo. Questo è il mio personale punto di vista sugli algoritmi del nuovo mondo, trarre il massimo beneficio possibile dalla teoria combinata con l'esperienza. Una volta l'esperienza era, nel nuovo cimento di Galileo, il laboratorio e l'osservazione. questa volta l'esperienza viene anche, vorrei dire, quasi e soprattutto dalle reti neurali che elaborano Big Data. Uh, non è loro oggi, spero di aver fatto troppo troppo tardi, e comunque mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione.